Benvenuti in taverna, recentemente sto portando sul sito viola una bella avventura veterana all'interno di Dragon's Dogma Dark Risen, la quale è volta a spiegare chicche, meccaniche, segreti e la lore del gioco. Ma oggi sono qui per spiegarvi una delle meccaniche più affascinanti e complesse di Dragon's Dogma, ovvero le inclinazioni delle pedine, come vengono gestite e che cosa queste cambiano effettivamente all'interno del gameplay di Dragon's Dogma. Io sono Leech e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma le inclinazioni delle pedine sono caratteristiche che influenzano il loro comportamento e la loro personalità all'interno e al di fuori del combattimento. Queste possono variare dall'essere estremamente aggressive, protettive nei confronti delle altre pedine o della Risen, fino anche a farle diventare molto caute o avventurose. Difatti le inclinazioni delle pedine sono spesso un aspetto che viene molto trascurato, quando in verità è un aspetto cruciale che determinerà come la vostra pedina si comporterà durante il viaggio. In Dragon's Dogma le inclinazioni sono nove, ovvero temerario, guaritore, stratega, provocatore, utilitarista, guardiano legame, esploratore e collezionista. Ogni pedina ha tre inclinazioni portanti, chiamate rispettivamente inclinazione primaria, secondaria e terziaria. Queste sono inizialmente scelte tramite le risposte che darete alle domande che vi vengono poste durante la creazione della pedina, ma possono essere successivamente modificate e alterate durante l'intero gioco. Difatti le inclinazioni delle pedine cambiano periodicamente nel corso del tempo e sono quattro i principali eventi naturali che ne causano una variazione. Numero 1. Le azioni di battaglia. Queste includono la tipologia di nemico che attaccate per primo, le tattiche utilizzate, se usate azioni come le prese e tanto altro. Numero 2 Le guarigioni e i debuff Queste includono il curarsi molto, il subire ingenti danni, il curare o ricevere debuff e simili. Numero 3. I comandi della pedina. Dato che ognuno dei comandi modificherà direttamente le inclinazioni della pedina se siete in combattimento o in esplorazione. Numero 4. Le pedine assoldate. Dato che piano piano le inclinazioni della vostra pedina tenderanno a orientarsi verso quelle delle pedine che viaggiano con voi. Tocca però precisare il fatto che per ogni tipologia di azione effettuata le inclinazioni potranno salire solo di un certo ammontare in un dato periodo di tempo e queste cominceranno di nuovo a salire solo allo scadere di tale tempo, questo ovviamente è fatto per non far cambiare sempre drasticamente le inclinazioni di una pedina. I più attenti Tanti però avranno notato come io prima abbia detto che questi sono i modi naturali per cambiare le inclinazioni. Ebbene sì, ne esistono anche altri e per la precisione sono due. Il primo è tramite la sedia della conoscenza che potete trovare in ogni taverna, rifugio o accampamento che sia, anche se io personalmente non la consiglio per niente, dato che è molto più utile per modificare aspetti di personalizzazione e flavor della pedina, come il modo di parlare, di esclamare, di rivolgersi a voi o di festeggiare la vittoria, dato che principalmente vi farà domande che serviranno a modificare quella tipologia di tratti e raramente le inclinazioni. Il Secondo e più utile e veloce sono gli elisir delle inclinazioni. Questi sono acquistabili tramite la pedina di nome Jonathan che potete trovare al primo accampamento dopo essere arrivati per la prima volta a Grand Soren con la missione di scorta della testa dell'idra. Questi essenzialmente sono delle pozioni che cambieranno drasticamente le inclinazioni della vostra pedina e solitamente vengono utilizzati al cambio di vocazione per evitare di dover stare ad addestrare completamente di nuovo da capo la pedina. Questi possono essere utilizzati principalmente in due modi. Quello semplice, ovvero utilizzando al contrario i tre elisir delle inclinazioni che volete. Facendo un rapido esempio, noi vogliamo come tratto primario temerario, come secondario guaritore e come terziario stratega. Quello che dobbiamo fare è usare prima le l'elisir dello stratega, poi quello del guaritore e infine quello del temerario, dato che ognuno di essi andrà a sorpassare il primo posto dell'altro tratto. E poi abbiamo quell'avanzato chiamato il 9753 che richiederà di acquistare multiple elisir, questo semplicemente consiste nel prendere 9 elisir del tratto primario, 7 del secondario, 5 del terziario e infine 3 di un quarto tratto che può interessarci. Fatto ciò, come prima si procede a usarli in modo inverso, quindi prima i 3, poi i 5, poi i 7 e infine i 9. Questo viene utilizzato principalmente perché molte volte un solo elisir non basta creare abbastanza distacco tra le varie inclinazioni affinché le azioni della pedina si scandiscano per bene. Ma adesso analizziamo nello specifico ogni inclinazione, come farla aumentare o diminuire naturalmente cosa queste cambiano all'interno della nostra pedina e del suo comportamento all'interno o al di fuori del combattimento. Una piccola nota, tutte le cose che sto per andare ad elencarvi sono cose che potranno essere fatte principalmente solo dal vostro arisen, dato che la vostra pedina per l'aumento naturale delle inclinazioni si rifà soltanto a voi. Ma cominciamo. Temerario. Questa inclinazione viene aumentata ogni volta che il vostro primo bersaglio in combattimento è il nemico più forte che c'è nel gruppo avversario. Diminuisci invece non facendo niente in combattimento per 20 secondi o evitando il contatto con il nemico. Questa è un'inclinazione che farà scagliare la vostra pedina contro il nemico più grande o più forte che si trova all'interno del combattimento. È molto utile per creare una pedina tank che terrà impegnato il boss mentre gli altri ripuliscono il campo dai minion. GUARITORE Questa è un'inclinazione che viene aumentata utilizzando il comando qui al di fuori del combattimento e ogni volta che la risen si cura da un effetto debilitante o quando si cura mentre ha una salute critica al di sotto del 35%. Questa cosa può essere fatta solo con oggetti e incantesimi utilizzati dalla risen stesso. Diminuisce invece se rimanete con una salute critica al di sotto del 35% per più di due minuti. Questa è una delle inclinazioni più complesse, dato che la sua base consiste nel prioritizzare le cure e le preparazioni prima di una battaglia. Tuttavia questa inclinazione ha delle varianti in base a quanto è sviluppata. Se impostata come primaria ogni qualvolta userete il comando aiuto, la pedina vi curerà di circa il 20% in più. Inoltre averla come primaria aumenterà la soglia base di vita mancante alla quale la vostra pedina curerà voi e i vostri alleati, nell'esattezza sotto all'80% rispetto al 60% standard per la Risen e sotto al 60% rispetto al 45% standard per le altre pedine. Inoltre, se impostata come primaria o secondaria, le pedine con guaritore all'avvistamento di un nemico cominceranno ad effettuare dei preparativi per la battaglia, questo include lo sguainare le armi, l'utilizzare oggetti o incantesimi per potenziarsi, l'incantare le armi del gruppo e così via. Inoltre, durante il combattimento saranno molto più inclini a portare le pedine atterrate alla Risen per farle rimettere in piedi. Insomma, questa è un'inclinazione molto ma anche estremamente utile se volete creare una pedina che va in modalità full support del gruppo. Stratega: questa inclinazione viene aumentata ogni volta che il vostro primo bersaglio in combattimento è uno dei nemici più deboli del gruppo avversario. Diminuisce invece se i primi nemici che bersagliate in combattimento sono degli incantatori o tiratori a distanza. Questa è un'inclinazione che farà scagliare la vostra pedina contro i nemici più piccoli o più deboli che si trovano all'interno del combattimento. È molto utile per creare una pedina che si occupa dei minion mentre voi vi occupate o tenete impegnato il boss di turno. Utilitarista: questa inclinazione viene aumentata ogni volta che utilizzate abilità di supporto attive come adonata di scudo e rampa, o anche quando usate azioni di combattimento di supporto come bloccare nemici a terra o incantare le armi del gruppo durante il combattimento. Diminuisce invece se non usate quanto appena detto e se un membro del gruppo subisce un debuff. Questa è un'inclinazione che farà usare alla pedina principalmente azioni di supporto come quelle che vi ho detto prima, e che la farà agire in modo da dare un vantaggio strategico al gruppo. È utile se volete creare una pedina che attrae l'attenzione di tutti i nemici in combattimento, che vi dà opportunità di fare danni critici tramite una presa, o che appena vede un nemico spiccare il volo è pronto a lanciarvi verso di lui per abbassare. Guardiano, questa inclinazione viene aumentata utilizzando i comandi qui e aiuto durante il combattimento. Diminuisci invece usando in combattimento il comando avanti. Questa è un'inclinazione che farà rimanere la pedina vicina alla Risen e che la farà combattere solo se un nemico entra nelle loro strette vicinanze. Inoltre se la Risen comincia ad attaccare o scalare una bestia, anche la pedina comincerà ad attaccarla. Questa inclinazione è molto utile per creare delle tipologie di pedine molto interessanti, soprattutto se combinata con altre inclinazioni. Dato che se siete un combattente corpo a corpo, la pedina sarà con voi al centro del combattimento a darvi supporto e a coprirvi, mentre se siete un incantatore sarà pronto a difendervi nel caso qualche nemico si avvicinasse mentre finiti di preparare un incantesimo, mentre invece una piccola nota da esperto che posso darvi è di non far mai diventare una pedina un guardiano in caso voi abbiate un personaggio che combatte prettamente a distanza, come un cacciatore o simili. Questo perché facendo così la vostra pedina non combatterà praticamente mai, dato che se siete a distanza sarà veramente difficile che un nemico possa raggiungervi prima di essere falciato dalle altre pedine, da voi stessi o che in generale venga attratto da voi piuttosto che dagli altri elementi del gruppo. Legami. Questa inclinazione è la sola che viene aumentata sia tramite le azioni della Risen che tramite quella della pedina. Nel primo caso questa aumenta quando la Risen si cura o elimina gravi debilitazioni quando ci sono minacce molto forti e anche quando la Risen riporta in combattimento una pedina finita KO, mentre nel secondo caso questa aumenta quando la pedina usa oggetti curativi o incantesimi per curare un'altra pedina con la salute critica o con forti debilitazioni, mentre diminuisce quando si subisce una presa da un nemico o quando si mantiene a distanza dal gruppo mentre si è in combattimento. Questa è un'inclinazione che farà entrare la vostra pedina in combattimento insieme alle altre pedine che non hanno l'inclinazione legame. Inoltre se questa inclinazione è impostata come primaria o secondaria, la pedina porterà da voi le pedine finite KO per farle rimettere in piedi. La differenza tra primaria e secondaria sta semplicemente in quanto sarà inclina a farlo o meno. Questa è un'inclinazione perfetta se volete fare l'opposto del guardiano, ovvero una pedina che combatte insieme alle altre pedine aiutandole e portandole da voi quando queste finiscono KO per poi rientrare in combattimento insieme a loro. Cioè perfetto in caso voi siete un personaggio a distanza. Esploratore. Questa inclinazione viene aumentata utilizzando al di fuori del combattimento il comando avanti. Diminuisce invece prendendo il comando del gruppo e rimanendo fermi a lungo. Questa inclinazione è molto semplice dato che la sua base consiste nel far esplorare la pedina e i dentoni del party e nel farla lanciare per prima in combattimento alla vista dei nemici. Tuttavia se è impostata come inclinazione primaria e secondaria far andare molto più lontano la pedina alla ricerca di tesori e in generale all'esplorazione. La differenza tra primaria e secondaria è semplicemente la distanza a cui la pedina viaggerà. Questa è un'inclinazione perfetta se volete creare una pedina che va sempre in avanza scoperta alla ricerca di minacce, nemici, luoghi o tesori nascosti. Inoltre Perfetta se viene utilizzata insieme a collezionista. Collezionista questa inclinazione viene aumentata ogni volta che raccogliete degli oggetti, che sia scavando, cercando, raccogliendo i droppi di un nemico o di una cassa aperta. Diminuisce invece quando non si raccolgono gli oggetti droppati e si lasciano sparire. Questa inclinazione farà priorizzare alla pedina la raccolta degli oggetti e materiali che vengono droppati dai nemici durante il combattimento. È un'inclinazione perfetta se non volete stare tutto il tempo a raccogliere e tenere d'occhio gli oggetti e volete lasciarlo fare alla vostra pedina. E queste sono tutte le inclinazioni, i loro effetti e cosa le fanno aumentare o diminuire. La cosa bella è che potete creare un sacco di interessanti che si possono adattare al vostro stile di gioco e gruppo. Poi certo, molto probabilmente in base alla vostra classe e a quella delle vostre pedine, tendete ad andare principalmente verso delle inclinazioni specifiche. Un guerriero tenderà a diventare un temerario mentre un mago un guaritore. Ma come detto prima, tutto è completamente personalizzabile, che sia con gli elisir o con il buon lavoro che potete fare insieme alla vostra pedina. Quindi ora create delle pedine fantastiche. Ma comunque, piccolo momento di spam personale. Sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato HRK e acquistando tramite quel link potrete supportarmi in modo completamente gratuito, trovando inoltre tantissimi giochi e software a poco. In caso, grazie di cuore. Inoltre mi trovate in live sul sito Viola ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi. Ovviamente salvo casini, quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Leech e la taverna sta chiudendo. Grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video.